a questo secondo incontro del ciclo salveminiano probabilmente lo dico con facendo a mente con me stesso forse l'orario, l'ora non è stata delle più, delle più felici, ma insomma eh, diceva Salvemini fa quel che devi, accata qualche volta almeno mi pare, mi, pare, mi pare di ricordare. Dunque, allora, cominciamo, diamo inizio a questa, questo nostro secondo incontro e ospitiamo questo pomeriggio la professoressa Signori, gentile, bravissima, eh, il, con, una, con un curriculum accademico e con una biografia specificamente santo di grande, di grande interesse. Per resto, voglio dire, è qui non a caso. Ringrazio Carlo Spagnolo che ha voluto accompagnare, che condurrà questo, questo incontro, ringrazio voi che siete qui, ringrazio, so che doveva venire una classe da un istituto, ma penso arriverà con un po', un po di ritardo, e gli amici nostri Salviniani, quindi qua ormai c'è una, una consuetudine di... di eh, di lavoro. L'altro giorno, a la conclusione del primo, del primo incontro, una professoressa di, di, di prima grandezza della nostra università, eh, che si è interessata, forse comincia ad interessarsi agli studi santo mi diceva che di è giusto, e insomma no, ci siamo occupati per troppo, per troppo tempo di altri pensatori e eh, italiani abbiamo, abbiamo trascurato Saverno, sì forse, forse è vero e ne prendiamo atto. Prendiamo atto noi buggesi noi, in particolare che avremmo dovuto occuparci da molto, molto di più e non l'abbiamo lo, lo fatto, ma si sa qualche volta la, terra è, la propria terra è matrigna e non è mai. E nei nostri, nei nostri programmi, eh, ve lo dico anche alla professoressa Signori perché si tenga pronta, perché probabilmente potremo disturbarla ancora, di proseguire questo, questi nostri incontri sardemiliani con sistematicità annuale e non a cadenza decennale. Noi stessi ce ne occupavamo dieci anni fa, per i anni, facevamo un bellissimo convegno, abbiamo anche, anche pubblicato, mi dispiace sono stato disattento a non portarne gli atti di quel convegno ma li farò avere Grazie. sia a lei che a Carlo e ce ne occupiamo a dieci anni, a dieci anni di stanza non è fatto bene, dall'anno prossimo ce ne occuperemo sistematicamente, ogni anno dedicheremo una giornata ad approfondire una giornata, un tema dedicato, dedicato a Salvemini e lo faremo non alle tre del pomeriggio, e lo faremo naturalmente in condizioni speriamo, speriamo uh, migliori. Ecco, questo vi volevo dire ringraziandolo ancora, gentile cara professoressa ringraziando Carlo e eh, siamo qui eh, in attesa di ascoltare la loro torta conversazione. No, io... Introdurre non ho niente piuttosto, eh, saluto la presenza della professoressa Signori, che oltre che è studiosa del, dell'antifascismo e eh, della eh, storia della democrazia italiana, è anche attenta studiosa della storia dell'università. Eh, quindi mh, mi limito a immaginare ecco, che il suo, eh, la sua relazione Sarà probabilmente a cavallo, quindi tra la doppia funzione intellettuale e politica eh, di Salvemini eh, e che quindi, eh, in questo rapporto che lei oggi ci introdurrà tra eh, Salvemini e Rosselli, eh, che è legato a una coincidenza diciamo, di, di date, che, che, che, che ci meglio, eh, questo, questo rapporto appunto avviene fuori dall'Accademia, ma poi avrà delle ricadute forse su sull'Accademia. Quindi questo eh, diciamo, specialmente dopo che Salvini tornerà in Italia. Ecco magari poi nel corso della conversazione potremmo affrontare anche questo rapporto forse tra eh, oggi, diciamo, forse a distanza di qualche decennio eh, in cui insomma, un capitolo si è chiuso probabilmente, potremmo forse riflettere un po' più a distanza su questo rapporto tra politica e università e cultura italiana che credo che abbia eh, dignità, diciamo così, di riflessione anche nuova eh, oggi. Eh, Basta così. Buonasera a tutti, sono molto lieta e onorata dell'invito che Fondazione Giuseppe Di Bagno mi ha fatto. Sono grata all'Università di Bari che accoglie e promuove questa questo ciclo di incontri, di ripensamenti e della lezione storico-politica salveminiana e ringrazio tutti i presenti per la loro risposta a questa iniziativa. Ecco, prendendo spunto da quanto diceva il Presidente, dobbiamo studiare salvemini, segnalo soprattutto ai giovani che eh, la Fondazione eh, Gaetano Salvemini, eh, che prende il nome da Gaetano Salvemini, da Ernesto Rossi, che fu uno dei suoi prediletti allievi e figli spirituali se così si può dire eh, tutti gli anni bandisce eh, delle borse di studio per tesi eh, triennali, magistrali o tesi di dottorato che quest'anno è stata assegnata una a una studiosa italiana che lavora in un'università statunitense e eh, sono borse non principesche ma che aiutano alla pubblicazione di, questi, eh, di queste pregevoli ricerche Ecco, venendo ad oggi, il 2017 vede incrociarsi due anniversari, il sessantesimo della morte di Salvemini, l'ottantesimo della morte di Carlo Nello Rosselli, uccisi a Bagnol de dell'Orna, il giugno del 1937. Ecco, al di là di ogni intento banalmente rievocativo, eh, questa ricorrenza può essere un'occasione preziosa per ripensare ai temi, ai problemi, ai momenti e alle scelte di due personalità che possiamo dire essere davvero simbolo dell'opposizione alla dittatura fascista. Salvemini e Rosselli disegnano due traiettorie eh, esemplari eh, nella storia eh, dell'antifascismo e dell'esilio antifascista, offrono punti eh, visuali eh, complementari vicini ma differenti nell'individuare strumenti e metodi per combattere la dittatura, si confrontano nel loro esilio con dei contesti d'adozione diversi, si impegnano a progettare il futuro, il futuro dell'Italia post fascista, e nel, in, queste, in questo gioco di differenze e di consonanze sono anche legati da innumerevoli incroci biografici eh, e da eh, sintonia eh, personale. Ecco, allora forse vale la pena di pensare, uh, immaginare il primo incontro di Salvemini con uh, Carlo Rosselli. Uh, Salvemini era uh, relatore di tesi di Nello, il fratello di Carlo, e nella fase post bellica, quando molti uh, che, avevano vissuto la, che avevano vestito la divisa tornano a studiare, uh, si era incontrato con questo giovane che uh, aveva come dire, grande entusiasmo per la ricerca storica e il risorgimento. Dopo poche settimane dal primo incontro con Nello, Nello gli porta il fratello il, e scrive, ricordandolo molti anni più tardi, eh, dopo la morte di entrambi, dice Salvemini, Carlo non apparteneva alla mia scuola, studiava scienze sociali, aveva una vitalità esuberante e cercava una via che ancora non trovava. Nello lo condusse da me sperando di desi consiglio nelle sue impietudini. Così i miei alunni diventarono due. Così cominciò la nostra amicizia. Eh, gli scritti che Carlo Rosselli porta a lettura a Salvemini vengono letteralmente distrutti dalla critica del maestro. Tanto che Rosselli decide di mettere da parte quel progetto di lavoro di non, farle, non farne nulla. Ma eh, da questo rapporto appena abbozzato da maestro a allievo eh, germoglia qualcosa eh, di diverso e cioè una serie di iniziative comuni che nell'Italia che stava eh, conoscendo il decollo del movimento fascista e poi l'impianto della dittatura eh, sono dei veri punti di riferimento per eh, l'opposizione eh, all'emergente all fascismo. Ancora in quel testo scritto dopo la morte dei due eh, Salvemini ricorda sono 45 anni che sono insegnante, in questi anni ho conosciuto intimamente centinaia di giovani. Io non ho mai conosciuto giovani più generosi e più puri di Carlo Enello Rosselli. All'amicizia con essi e con un altro eroico giovane Ernesto Rossi, a quei miei tre giovani, devo le più belle esperienze che abbiano arricchito la mia vita di insegnante e di uomo. In essi mi parlo di ritrovare cresciuti in età, in età, ricchi in intelligenza, belli di bellezza fisica e morale tre dei figli che avevo perduto tanti anni prima il terremoto di Messina e nel loro affetto ebbi un rinnovamento di gioventù quest'idea che il contatto con, con, con Carlo Rosselli ecco, teniamo da parte la vicenda di Nello che chiede tutto un discorso a sé eh, che Carlo Rosselli funzionasse nella biografia di Salvemini come un innesto di ottimismo di energia eh, di Serena fiducia, ecco questo lo ritroviamo in tante pagine salveminiane. E dunque le prime iniziative di questo sodalizio negli anni 20 hanno come contesto Firenze, il circolo di cultura fiorentino che diventa un cenacolo di discussione di tematiche politiche e sociali e da lì scaturisce il non mollare, cioè uno dei primi coraggiosi periodici contro il regime la prima impresa di opposizione clandestina, comune, che trasforma quello che era appunto un rapporto di, di, di, da maestro ad allievo in un rapporto di collaborazione, in un rapporto di profonda intesa ideale, eh, fondato però anche su una base di affetto, di eh, reciproco profondo affetto. Un affetto che è un legame tanto forte che nemmeno la morte riesce a spezzarlo. Dopo la morte dei due fratelli, Salvemini si impegnò fino all'ultimo dei suoi giorni in una rabbiosa ricerca della verità sulla dinamica dell'assassinio dei due fratelli. Non bastava l'individuazione dei diretti esecutori dell'omicidio, ma bisognava mettere a fuoco il meglio eversivo da cui erano usciti e di cui erano espressioni, bisognava denunciare i complici vicini e remoti, inchiodare i mandanti effettivi dell'assassinio e portare in piena luce quella catena decisionale eh, che da, dal vertice eh, dell'establishment fascista era arrivato fino ai suoi snodi ultimi nei sicari della Kabul. Eh, da un lato questo impegno diciamo, inquirente, autonomo, indipendente di Salvemini, dall'altro una specie di dialogo post-mortem di Salvemini con Rosselli eh, che mh, ha come frutti eh, la prima biografia dei due fratelli, che fu stesa in, in inglese, eh, Carlo e Ronello Rosselli e Memoir, Lond Lond uscito a Londra nel 1937, Sabemini fu l'editore, il prefatore e il curatore degli scritti di Carlo Rosselli, innestati attraverso il circuito della lingua inglese in un, in un ambito, in un contesto di risonanza internazionale che abbracciava l'Europa e il nuovo mondo. Ecco, se queste sono un po' le coordinate inizio e epilogo dell'amicizia, eh, torniamo alla questo straordinario rapporto eh, di mh, reciproca intesa che vede nel tempo mutare i ruoli. Se all'inizio eh, Salvemini è un ruvido eh, consigliere, un critico piuttosto aspro eh, che veste i panni appunto del mentore nei confronti del eh, più giovane Rosselli, eh, nel tempo, nel corso degli anni 20 e 30, Uh, i ruoli quasi si capovolgono man mano che uh, Carlo Rosselli esprime appieno quella maturità di leader che avrebbe potuto esplicare con, grande, uh, con grandi risultati, con grande frutto nel dopoguerra in una, uh, in una sopravvivenza che gli fu uh, negata. Ecco, la, il cerchio di questa intesa di, ideale in realtà si estende al di là di uh, Gaetano Salvemini e di Carlo Rosselli alla famiglia dei Rosselli alla moglie Marion Cave questa uh, battagliera uh, uh, amica e confidente di, uh, di Salvemini che uh, chiamava Salvemini Father Bea Zio Orso e i figli uh, John uh, soprattutto il primo dunque un rapporto che si colora nel tempo di tanti aspetti non dimentichiamo che un Gaetano Salvemini che viveva di una grande precarietà esistenziale anche dal punto di vista economico, fin tanto che l'incarico uh, di lecturer presso l'università di Harvard non gli, non gli dà qualche uh, qualche stabilità, beh, i Rosselli sovvengono molto spesso ai problemi economici di Salvemini. E Salvemini tiene nota puntigliosamente dei prestiti e quando riesce a restituire uh, Sottolinea eh, puntigliosamente, pugliese ma onesto. Eh? Ecco, Carlo Rosselli e Gaetano Salvemini dunque dialogano, si aiutano, si confrontano, litigano anche con intemperanze verbali eh, che eh, il carteggio intercorso tra loro ci documenta, ma certo eh, ebbero per tutti gli anni fino all'uccisione del più giovane una condivisione mh, molto forte di problemi, di temi, eh, di finalità. Contesti diversi, sono i contesti nei quali eh, entrambi eh, lavorano e c'è una sorta di simmetria rovesciata tra Gaetano Salvemini e Carlo Rosselli. Salvemini sposa in seconda nozze una cittadina francese, Fernando Auriac, eh, in, in prime nozze sposata a Luchère, Mm, Salvemini sta per qualche tempo in Francia ma in realtà non si ferma in Francia um, trova un contesto più congeniale nel mondo anglosassone cioè prima in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti scrivendo a Mary e Bernard Berenson nel 1925 Salvemini diceva quando sono a Londra non sono esule sono a casa mia, sono nella patria del mio cuore libero tra liberi, uomo tra uomini Dunque rapporti di colleganza e di collaborazioni che vedono moltissime eh, collaboratrici circondarle, una rete di aiuti femminili, traduttrici, eh, assistenti, eh, disinteressate collaboratrici che fanno, editing, fanno il lavoro di editing per i, suoi, per i suoi scritti, sostenitori in università, in college, in circoli intellettuali, case editrici amiche redazioni di giornali, eh, pensiamo al Manchester Guardian che sarà una delle tribune eh, nelle quali la voce di Salvemini si sentirà con grande frequenza, anche attraverso il sistema delle lettere alla, al giornale che mh, faranno di Salvemini davvero una sorta di portavoce dell'Italia in esilio. Dunque tutta una, re, una rete di solidarietà e di relazioni che cospira per rendere l'esperienza inglese molto positiva per lo studioso italiano, uh, mitigando nella percezione di essere alien, di essere un forestiero. D'altronde non bisogna dimenticare che privato del suo stipendio di professore, per qualche tempo anche espropriato delle poche, del poco patrimonio personale che aveva per legge dal eh, regime fascista, um, Salvemini doveva misurarsi anche con la prospettiva di una vera e propria indigenza. E a proposito la Francia non dava alcuna garanzia di offrirgli qualche chance. La Francia è un paese scarso di mano d'opera, scrive, eh, ma di mano d'opera operaia. Per un intellettuale non c'è spazio, per un intellettuale immigrato. Comunque bisognava guardare un altro velo sassone e dal 26 fu il mondo americano che gli offrì delle coordinate adatte per il suo lavoro e anche per la sua attività politica. Carlo Rosselli sposa un inglese, contrario di San Venni, Marion Cave, che oltretutto ha nel Regno Unito una famiglia, una base di appoggio. Nel mondo anglosassone Rosselli intesse una rete di affinità di tipo politico con il fabianesimo, con i circoli dei coniugi web, con molte cerchie del laburismo, ma ciò nonostante si ferma in Francia. Si ferma in Francia eh, e scrive in più luoghi che la Francia è per lui l'unico posto d'esilio possibile. Eh, Carlo Rosselli soffre eh, in, in permanenza di questa condizione esistenziale dell'esule, sì. che è intimamente rigetta, eh, che aggravida a suo parere di molti opposti pericoli, il settarismo, il chiudersi in cerchie eh, che progettano in maniera astratta un futuro eh, impossibile oppure al contrario la rassegnazione fatalistica al, al successo del regime, dunque di fronte a, questa, a questi pericoli, a questa deriva che l'esilio crea in coloro che lo vivono, opta per la Francia e per Parigi proprio come la base più efficace, più vicina all'Italia, più efficace e operativa per una manovra di attacco alla quale non rinuncia mai fino alla, alla sua morte. Dunque, una situazione, l'esilio che per entrambi è di eh, strutturale precarietà, precarietà soprattutto eh, dal punto di vista eh, delle scelte del paese ospite che può in ogni momento eh, spiccare un mandato di reformat nei confronti di questo ospite o addirittura di estradizione, una volta che il governo fascista conv convinca il governo del paese d'adozione che chi viene ospitato non è una, un esule politico, ma è un volgare criminale. Una manovra questa, la criminalizzazione degli esuli, che il regime perseguì con grande impegno, con grande dispiego di mezzi per tutti i vent'anni del, uh, della sua <coughs> esperienza. Ecco, l'esilio. L'esilio è un problema politico e intellettuale per tutti e due. Uh, e su questo esilio noi abbiamo una quantità di testimonianze e di documentazione straordinarie. Perché? Perché al di là degli scritti dell'uno e dell'altro, entrambi furono individuati dalla polizia fascista come perni pericolosissimi dell'attività di quel pericolosissimo movimento nuovo che era Giustizia e Libertà. L'unico movimento che agli occhi di Arturo Bocchini, capo della polizia, ma anche dei suoi assistenti come Guido Leto ed altri, era il mo un movimento che poteva davvero tessere una cospirazione rischiosa per il regime. Dunque, in questo movimento ritenuto pericoloso, i più pericolosi sono loro, Salvemini e Carlo Rosselli, entrambi fondatori insieme a Emilio Lusso, Alberto Cianca cioè, di, del movimento, e intorno a loro si tende una rete eh, che eh, fa sì... Che vengono seguiti momento per momento. Le carte di polizia ci offrono dunque una straordinaria eh, documentazione della loro attività, momento per momento. Gli incontri, eh, gli spostamenti, le riunioni sono monitorate eh, da eh, agenti prezzolati eh, della, della polizia fascista e ahimè, da infiltrati, ossia da elementi che eh, manifestano una ispirazione antifascista ma che in realtà fanno il doppio gioco e trasmettono relazioni alla, alla polizia ecco, GL fu un movimento nel mirino eh, della polizia fascista e in questo mirino eh, su Rosselli eh, si cominciò a pensare eh, davvero all'eliminazione fisica, Rosselli giovane Rosselli capace di, eh, di, di tessere una rete eh, di eh, di terrorismo, così è l'espressione che troviamo nelle fonti di polizia, forse uno dei pochi capaci, secondo Arturo Bocchini, di portare a segno un, un attentato contro il Duce. Ecco, mh, di entrambi, eh, di Salvemini come di Rosselli, possiamo dire che stavano con i piedi a Parigi o ad Harvard, ma con la testa sempre in Italia. Il baricentro dei loro pensieri continua ad essere la, uh, la situazione italiana e nel corso di questa lunga, uh, per, questa lunga permanenza all'estero si impegnano in una strategia che è lievemente diversa, in taluni momenti molto diversa, di attacco alla dittatura. Qual è la posizione di Salvemini? Scrivendo a. Um, Uh, Umberto Zanotti Bianco uh, ci dà una sentenza uh, molto icastica la chiave della posizione non è in Italia e non è in Francia la chiave è in Inghilterra e negli Stati Uniti su questi paesi noi dobbiamo concentrare gli sforzi la sua idea è cioè che il fascismo non, non sarebbe stato sconfitto se non su tempi lunghi e con una inevitabile crisi rivoluzionaria Dunque, Salvemini è abbastanza scettico sulla possibilità che gli antifascisti fuoriusciti e i partiti e i centri a cui avevano dato vita riescano a innescare questa crisi rivoluzionaria, a influirvi o addirittura a guidarla dall'estero. E da storico delle relazioni internazionali qual è? Pensa che la dimensione decisiva, cruciale per il futuro del regime sia quella della politica estera. E in questo non sbagliare. Eh? Per il destino dell'Italia fascista l'immagine eh, all'estero era un ingrediente chiave. Dunque, su quel terreno, sul terreno della, eh, della politica estera, gli esuli dovevano giocare una partita cruciale, ritagliandosi spazi e strategie di comunicazione propria, conquistandosi credito, fiducia, presso l'opinione pubblica internazionale, presso la classe politica dei paesi ospiti per mettere in moto delle dinamiche di pressione antifascista internazionale. La tribuna che gli sembra appunto più adeguata per questa sfida alla propaganda fascista fu quella anglosassone in una lingua imparata in tarda età finì per discutere, scrivere, pubblicare analisi storiche e politiche, pamphlet, eh, contributi tanto puntuali quanto opere di maggior respiro, tranne il Mussolini Diplomat che, viene, che vede la luce per la prima volta in francese, tutto il resto della produzione in esilio di Salvemini è scritta in inglese. Ecco, Salvemini delinea quindi l'agenda dell'opposizione antifascista con due piani diversi, all'estero gli esuli questo devono fare, e cioè eh, mostrare, di che, mostrare il vero volto della dittatura scrive, prima di tutto noi possiamo far conoscere agli stranieri mal informati qual è la faccia della dittatura presente e possiamo così cingere l'Italia fascista con un assedio di gelo, di riprovazione morale, di avversione politica e di dipendenza economica. L'Italia dipende per molti versi dalla, dalla benevolenza uh, britannica, i conservatori inglesi, un avversario, un interlocutore, un bersaglio polemico contro cui Salvemini non smetterà di scagliarsi, ma anche nella benevolenza dell'establishment americano, in particolare l'establishment le finanziario americano, i grandi prestiti che vengono dall'America all'Italia fascista. Dunque lì bisognava uh, corrodere questa base di uh, benevola uh, fiducia. In secondo luogo, e questa è l'altra faccia dell'impegno degli esuli, possiamo suscitare tra i 10 milioni di italiani che vivono all'estero un movimento antifascista assai più consapevole, meglio organizzato, meno frammentario di quello che si è avuto finora. Il suo era solo apparentemente, a mio avviso, un programma minimo, perché tra l'apparato propagandistico estero del regime e le forze di questi esuli, eh, costretti a, a sbarcare il lunario con qualche difficoltà, esisteva un oiato eh, enorme. Dunque, le risorse dell'antifascismo da investire erano poche, andavano gestite con cura e la sfida era ardua e fu nei fatti a lungo frustrante. Eh, quanto ai compiti e alle modalità della cospirazione all'interno, mm, Salvemini, insieme con Ernesto Rossi, pubblica, eh, pubblica cl clandestinamente <coughs> e ci fa circolare sulla carta Bibbia, quella carta sottile con il testo scritto miniaturizzato un opuscolo, consigli sulla tattica eh, in cui eh, appena pochi mesi dopo la nascita di eh, Giustizia e Libertà a Parigi condensa quella che ha a suo è la prassi con la quale si può incrinare dall'interno il regime la prassi è una prassi che noi potremmo definire di resistenza passiva sostanziata di forme molecolari di protesta di disobbedienza civile, di boicottaggio fiscale, mh, che eh, richiama un'assonanza molto diretta con le forme del risorgimento, con eh, le modalità eh, prescritte ai suoi aderenti eh, da Mazzini nella Giovine Italia e da altri movimenti, penso Molinari e ad altri eh, protagonisti del risorgimento. In una lettura comparata con la teoria e la pratica della non violenza, si trovano in questo opuscolo molti punti di contatto anche con il pur lontano contesto della predicazione gandiana. Resistenza passiva, boicottaggio, cospirazione cauta, senza eh, un'impalcatura organizzativa pesante, aggregazioni informali tra eh, agenti, un proselitismo ad ampio raggio, la raccolta di finanziamenti e l'audacia, mai eh, rassegnarsi. Con Rosselli siamo eh, in tutt'altra linea. Eh, su tutt'altro eh, profilo. Eh, dopo la fuga da Lipari, questa rocambolesca eh, fuga eh, programmata, monitorata da Parigi, eh, dai compagni e, da, e anche da Salvemmi, oltre che dalla moglie Marion Cave, in più, in più occasioni Rosselli eh, dichiara che eh, gli individui e i popoli hanno diritto di violare la legge quando, come in Italia, nel contesto di una spietata dittatura l'ordine giuridico e l'ordine morale collidono, entrano in collisione frontalmente. Dunque per giustizia e libertà e per Carlo Rosselli la dimensione non è semplicemente quella della battaglia illuministica delle idee, della, della persuasione dell'opinione pubblica internazionale, ma bisogna agire e agire eh, vuol dire scegliere una gamma di possibilità uh, molto, molto ampie. Misuriamo qua un metro diverso anche nel giudizio dei, delle scelte uh, di eroismo, tra virgolette. Salvemini, pessimista, empirico, applica sempre la logica del rapporto costi benefici e di fronte alla schiacciante superiorità di risorse che ha il regime risorse umane, economiche, politiche che la dittatura può mettere in campo contro la sparuta pattuglia degli antifascisti, beh, ritiene autolesionista e improduttivo fare gli eroi. E dunque nelle lettere troviamo molti passaggi di una sofferta critica e autocritica quando cade al completo il gruppo di giustizia e libertà nel 1930, il gruppo di Milano, in cui c'era Ernesto Rossi, in cui c'era Riccardo Bauer, Murati per 13 anni nelle carceri fasciste e poi nel confino, energie e risorse che Salvemini pensa potevano essere risparmiate. Su questo, su questo terreno, tuttavia, Rosselli è di tutt'altro peso. Uh, idealista e volontarista, qual è? In passato aveva sfidato le leggi a prezzo della sua libertà, aveva. aveva Architettato l'evasione di Filippo Turati dall'Italia portandolo in Francia, per quello era stato processato e mandato poi in confino a Lipari. Per Rosselli bisognava giocare la partita contro il regime senza esclusione di colpi, mobilitando uh, tutte le risorse, cominciare dal suo patrimonio familiare. Rosselli uh, attinge alle azioni uh, minerarie uh, ereditate dalla sua famiglia e uh, azzera questo patrimonio per le esigenze del movimento gennista. Bisognava cogliere tutte le occasioni possibili per aprire delle falle nel sistema e dunque le critiche che gli venivano dai socialisti e dai comunisti che stigmatizzavano le iniziative di giustizia e libertà come romantiche, come avventurose, beh, eh, Rosselli continua a pensare che queste audaci, rischiose azioni sperimentali. Eh, le, le, il volo bassanesi eh, i palloncini eh, lanciati eh, da Massiglia o dalla Svizzera il, eh, il volo di De Bosis eh, i tentativi di sciopero ecco tutto ciò eh, siano componenti obbligate della battaglia bisognava pagare un prezzo anche di carcere eh, per lunghi anni se si voleva rompere quella stagnazione conformistica in cui il paese si stava assopendo, dunque scriveva a Salvemini, non sottovalutare troppo il lavoro che si fa in Italia in confronto di quello che si fa all'estero, il lavoro all'estero fosse anche più perfetto, scientifico, convincente, serve meno specie se non può richiamarsi a fatti concreti che dimostrino un'attività rivoluzionaria in Italia, un tentativo insurrezionale a Milano o anche un grande sciopero, serve di più a svalutare la propaganda fascista che non un milione di articoli Ernesto, Rossi, Bauer, Fancello, in prigioni in Italia sono una grande forza morale, riscattano noi dall'ingrato lavoro all'estero ed esercitano una suggestione potente sui giovani migliori. Ecco, fronte verso l'Italia, così Rosselli intitola uno dei primi numeri del settimanale di Giustizia e Libertà. «Ogni priorità è per l'azione in Italia». Un solo pensiero, aveva scritto quando arriva a Parigi dopo la fuga da Liberi, nel, primo, nella, nel, nel racconto di questa rocambolesca fuga, un piccolo bestseller che consiglio ai più giovani tra noi, Fuga in quattro tempi. Un solo pensiero, scrive Rosselli, ci guiderà nella terra ospitale francese, fare di questa libertà personale, faticosamente riconquistata, uno strumento per la riconquista della libertà di tutti gli altri, di tutto un popolo. Solo così ci fa lecito barattare una prigionia in patria con la libertà esilio. Ecco dunque, pur entrambi i realisti hanno visioni diverse eh, dei compiti eh, degli esuli. Da un lato abbiamo con Salvemini lo storico, il contraddittore, il polimista, se vogliamo lo scrittore illuminista che punta sulla forza delle idee. Con Rosselli abbiamo l'uomo politico, il leader Via via più consapevole della sua capacità di guidare un movimento, di indicarne delle vie nuove, di correre per primi i rischi. Hanno diverse uh, visioni. Salvemini, nel 1938, dopo la morte di Rosselli, scriverà: Rosselli guardava al fine con una fissità che nessuno di noi poteva eguagliare. Si avventava in in innanzi, incontro all'avvenire, pareva fosse sospinto da un irresistibile impulso. Verso un volgota che avrebbe salito un giorno. Ecco dunque affinità e dissensi. Eh, entrambi eh, si ritrovano in Giustizia e Libertà, che viene pensata come una compagnia della morte, usando proprio un lessico risorgimentale. Ma lentamente eh, il modo di guardare all'attività di Giustizia e Libertà muta, e la distanza massima è nell'ultima fase, quando Rosselli vede Giustizia e Libertà come partito mentre uh, in un primo momento si era pensato che il regime fascista come un uragano avesse cambiato le regole uh, della, uh, del gioco politico e quindi non servissero dei partiti ma servissero soltanto dei movimenti plastici, uh, mobili. Ecco, invece poi Carlo Rosselli ritiene che si debba dare nome partito a Giustizia e Libertà e soprattutto uh, alla metà degli anni 30 pensa a Giustizia e Libertà non più soltanto come un movimento liberale, democratico, repubblicano, ma lo pensa come un, un fronte di unificazione della, uh, del socialismo italiano. <coughs> Parlavo prima di incroci nei loro profili biografici, Beh, uno degli incroci più interessanti è quelli che li vede coimputati nei processi. Per esempio, il processone che si fa a giustizia e libertà nel 1930 vede sia Carlo Rosselli che Gaetano Salvemini accomunati dall'imputazione di aver, cito, concertato di commettere delitti di insurrezione contro i poteri dello Stato. È il Tribunale Speciale dello Stato, ovviamente, quello creato dal dal regime che combina loro questa, mh, questa imputazione. Ma un altro incrocio pure interessante è quello del 4 marzo 1934. Scusate, è una malattia professionale quella della voce. Dopo mezz'ora che si parla... Grazie. Ecco, cosa succede nel marzo del 1934? Improvvisamente Rosselli e Salvemini sono accusati su tutta la stampa fascista e sulle conecchi, la stampa di tutto il mondo, di una, un tentativo di strage, un tentativo di strage già perpetrato eh, con l'esplosione di una bomba che era stata collocata nell'atrio della Basilica di San Pietro a Roma, allora della massima affluenza dei pellegrini per le funzioni del Giubileo, un attentato che era stato sventato ma che puntava oltre che a una strage dei, eh, dei pellegrini in visita a San Pietro anche a, una, a un attentato alla vita del duce eh, con uh, del, dei gas letali che avrebbero dovuto sprigionarsi al passaggio. Ecco, mh, come mai nel 1934 uh, questa imputazione? Beh, effettivamente c'era stato un tentativo di richiamare l'attenzione della, della pubblica. Sul, sul regime ma non si trattava di una bomba bensì come Garoshi spiega nel, nelle sue memorie di un petardo eh? un petardo il paradigma terroristico che viene costruito intorno a questo episodio è davvero un castello di carte interessante perché nella istruttoria che poi viene, viene avviata non si riesce a fare una perizia tecnica che dica che il la bomba fosse davvero eh, pericolosa, è una bomba fatta eh, avvolta in giornali, tela, cartone, eh, era riempita di clorato di potassio e di polvere nera, niente parti metalliche che potessero far danno, tutto il necessario invece per una rumorosa protesta, come spiega il protagonista di questo gesto un giovane romano, Buciglioni, che era stato avvicinato da Renato Ciacca, fratello di quell'Alberto Ciacca che era uno dei fondatori di Giustizia e Libertà. Le, le vittime, eh, La stampa fascista parla di numerose vittime, ma l'istruttoria non ne cita nemmeno una, ne cita una perizia medica di danni fisici inflitti a qualcuno. Eh, a posteriori lo stesso Guido Leto, collaboratore del capo della polizia, dà ragione a Garrosci e dice che il Dispositivo era pressoché innocuo, ma avrebbe fatto rumore. Eh, se non fosse che una ispezione all'ultimo momento, aveva ritrovando questa borsa, aveva reso eh, irrealizzabile il tentativo di, eh, di questo ritardo. Resta da domandarsi perché, in particolare, proprio Rosselli e Salvemini siano stati chiamati in causa. La chiave di lettura è eh, intuitiva e fu immediatamente colta sia dall'uno che dall'altro degli interessati. Per quanto riguarda Salvemini, eh, il momento era cruciale nella sua, eh, nel suo percorso di esule. Stava per essere attribuita eh, quel contratto rinnovato da anno in anno per il corso di storia della civiltà italiana che teneva all'Università di Harvard. Una, un contratto istituito su con un finanziamento di un'attrice eh, un americana, Rob Draper, che era stata fidanzata a Lauro De Bosis, una delle vittime della, della battaglia antifascista. Dunque, per scongiurare la nomina di Salvemini a membro della comunità accademica di Harvard, cioè di una delle più prestigiose comunità accademiche del mondo, il, la trama di terrorismo e di strage era stata montata ad arte. Scrivendone a Rosselli, Salvemini dice Il luce ha sperato di ridurmi alla fame Speriamo non ci sia riuscito Quanto a Rosselli L'accusa la, uh, nei, nei suoi confronti Rimanda a questo piano Di criminalizzazione, di demonizzazione Degli esuli che il regime tentò Per vent'anni Bisognava dipingere uh, gli esuli come efferati uh, criminali Pronti a far strage di, uh, di civili inermi per, per ottenere estradizione eh, dai eh, paesi eh, dove erano ospitati eh, naturalmente bisognava dare qualche pretesto e il governo francese che tra il 34 e il 35 conobbe un'esperienza di avvicinamento di eh, buoni rapporti con la dittatura fascista era nella fase di benevola fiducia e eh, dunque un'accusa un montata d'arte poteva funzionare entrambi eh, contrattaccarono. Uh, Rosselli, nella libertà, segnala tutte le deficienze dell'edificio accusatorio, a cominciare eh, dal fatto che eh, lui e Salvemini non avevano mai avuto contatti con questo Urciglioni e nemmeno con eh, Renato Cianca. Mm. Per finire appunto col dimostrare che di un petardo si trattava e non d'altro. Salvemini scelse un'iniziativa molto astuta, consigliata dai suoi colleghi di giurisprudenza di Harvard e cioè mandò direttamente a Benito Mussolini un telegramma sfidandolo a richiedere la sua estradizione ai giudici americani, producendo quindi le prove dell'accusa che era stata formulata a suo carico. Le prove non esistevano e dunque Mussolini, messo con le spalle al muro, non rispose. Il telegramma però fu pubblicato da tutte le testate americane, compreso poco amichevole New York Times, Salvemini aveva per dire, un rapporto teso con il New York Times che aveva corrispondenti piuttosto servili nei confronti del, del Duce eh, e tutti i giornali come pubblicarono il telegramma di Salvemini registrarono la mancata risposta di Mussolini, fu, quindi questa accusa di terrorismo fu ebbe un effetto boomerang potremmo dire, cioè di dimostrare l'inattendibilità di queste accuse e la sostanziale eh, aggressività del regime fascista nei confronti dei suoi più importanti oppositori. Ecco, questo problema del terrorismo è un problema molto interessante perché talvolta a torto si parla dei fuorusciti come di antenati eh, delle Brigate Rosse eh, e cioè di movimenti disposti a tutto nella battaglia contro la dittatura antifascista e creata. Questo è del tutto infondato. Se noi leggiamo eh, non solo i documenti pubblici, cioè quanto venne pubblicato su Giustizia e Libertà, ma anche i testi clandestini e le lettere, c'è sempre, eh, sempre un intransigente rigetto di tutte quelle, tutti quei gesti che possono comportare danni a persone innocenti. Dunque si tratta di gesti clamorosi, di eh, colpi di teatro che servono a rompere un'atmosfera di acquiescenza ma mai a provocare strage semmai di terrore si deve parlare come terrore di stato Ann Arendt ci ha eh, ricordato che uno dei, eh, degli ingredienti eh, di un sistema totalitario è il terrore e il regime fascista pratica un terrore di stato quando fa uccidere da scari a mendola, quando fa bastonare a sangue i gobetti, quando... Eh, per alcune partite di fucili passate alla Kagul ordisce l'uccisione di Carlo Emello Rosselli. Dunque terrore di Stato, non terrorismo antifascista. Ecco, chiudo con due passaggi chiave eh, di questa vicenda, l'Etiopia, la Spagna, eh, due esperienze in cui eh, la dittatura precisa il suo volto eh, di aggressività uh, imperialista in, uh, in Etiopia di solidarietà uh, con Franco in Spagna. Ecco, um, per l'Etiopia sia Rosselli che Salvemini uh, possiamo dire prendono una grossa cantonata, che cioè um, si trovarono a condividere, lo leggiamo nelle loro lettere, uno scetticismo circa la determinazione con cui Mussolini sarebbe andato fino in fondo erano entrambi in qualche modo convinti di una natura bluffistica e opportunistica della politica estera del regime e dunque pensavano che Mussolini potrà impegnarsi in Abissinia soltanto se vi sarà una serie ad in Europa, scrive Rosselli nel 1934 il che non sembra possibile, il suo miracolo, Mussolini, è appunto la bandiera del nulla, non oserà in questa sottovalutazione della volontà eversiva di Mussolini sul piano internazionale influiva il convincimento anche di Salvemini che l'Italia fascista fosse una pedina un gioco diplomatico eh, che era tenuto eh, per le briglie eh, dal governo britannico e dunque che il governo britannico non avrebbe lasciato che ciò succedesse. La percezione però che la guerra non fosse solo un espediente retorico si fece strada a questo e le previsioni di entrambi furono uh, smettite dai fatti. Entrambi condividevano l'ipotesi auspicio che, scrive Rosselli, la Bissigna inghiotta Mussolini come aveva inghiottito Crispi. Eh, quindi la, la, la sconfitta di Adua uh, che aveva determinato il tramonto dell'astro Crispino avrebbe uh, gettato un'ombra... Definitiva sul regime eh, mussoliniano, ma eh, la diagnosi negativa eh, di entrambi si rivela sbagliata. Benché eh, la guerra sia stata, mh, entrambi pensavano che sarebbe stata una guerra lunga e una guerra impopolare, fu una guerra rapida e fu popolarissima. Eh, la Bissinia non fu un buco nero che assorbì le risorse militari italiane. La guerra fu abbreviata dall'uso del gas, ma certo in Etiopia l'esercito italiano eh, spese molte di quelle risorse che gli sarebbero mancate nella seconda guerra mondiale. Quindi in un certo senso, pur sbagliando entrambi, entrambi individuarono nell'Etiopia il punto di partenza di un declino della capacità di affermazione e di futuro che aveva la dittatura. Passiamo alla Spagna. La posizione di Salvemini sulla Spagna si può riassumere in tre punti, aiutare nel breve periodo a raccogliere fondi per la Spagna repubblicana, per il governo legale repubblicano, ma circa gli esiti militari della guerra poca fiducia in un esito positivo e nemmeno sul piano strategico una fiducia nella capacità strategica del governo repubblicano. Salvemini diceva non si fanno le guerre con gli assedi, sembra di essere tornato al Medioevo e questi eserciti anarchici, anarchici praticano l'anarchia anche nell'arte militare, dunque sono incapaci di eh, condurre eh, al successo la difesa contro eh, la, la, la ribellione franchista. Il disegno rivoluzionario dunque interferiva con l'autodifesa di fronte a Franco. Il socialismo spagnolo aveva delle carenze sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico e la Spagna soffriva di un fatale vuoto di guida politica proprio nel momento in cui il suo destino si decideva con le armi. Questa è la visione di Salvemini, che cita spesso Don Quixote quando parla della uh, Repubblica Spagnola. Uh, una difesa Don Quixotesca ma sostanzialmente inefficace Um, un, un eroismo da parte dei combattenti spagnoli che però era velleitario era un nobile idealismo destinato alla sconfitta è ancora una volta la dimensione della politica estera quella a cui Solveig li guarda e in quel quadro riteneva che la, la, la, le sorti della Spagna Repubblicana fossero segnate. Mm. Rosselli anche qui eh, si colloca agli antipodi di questo pessimismo Basta non che Rosselli non fosse consapevole di tutti gli errori della, della gestione repubblicana della guerra. Basta leggere il rapporto che scrive eh, sul, all'alto comando del fronte aragonese: deficienze strategiche, deficienze organizzative. Eh, la guerra, scrive in uno dei suoi ultimi articoli, è il fenomeno più antianarchico che si possa immaginare. Condurre una guerra secondo i principi dell'anarchia equivale a non farla o a eternarla e lui era stato in Catalogna cioè nella regione più anarchica della Spagna che appunto combatteva ma combatteva senza metodo, senza strategia però sui pezzi, nei quali scrive, sui pezzi eh, pubblicati su giustizia e libertà e nelle lettere inviate a Gaetano Rosselli guarda eh, questa esperienza da un altro punto di vista Uh, il, uh, è vero che uh, ovunque in Europa si assiste a una sorta di pulsione suicida delle democrazie uh, la, la democrazia francese non interviene in aiuto della Spagna nemmeno quella britannica è vero che la Repubblica Spagnola è sola e quasi condannata in Europa grazie all'ipocrisia pa all paralizzante della società delle nazioni che decide che quella è una questione interna della Spagna ma, nonostante tutto, non vuole liquidare la guerra di Spagna nella, nella categoria delle sconfitte inevitabili, così come fa un po' Salvemini, e contesta l'archiliazione dell'intervento degli italiani in quella guerra come un bel gesto di stelle dondisciottismo. Ha un'intuizione fondamentale, mh, sai nota, l'intuizione cioè che la causa della democrazia spagnola fosse causa di tutto l'antifascismo europeo e italiano e che in Spagna si schiudessero degli orizzonti nuovi decisivi, dal quale gli esuli italiani non dovevano essere assenti erano tutti fermi ai quali rimase fedeli gli, gli italiani dovevano accorrere in Spagna, non alla spicciolata, ma combattendo in un gruppo autonomo e coeso lo slancio psicologico era la grande occasione eh, che, che l'antifascismo italiano non, non poteva mancare la storia scrive, non conosce ritorni ma le grandi cause, le grandi passioni e vittorie non possono mancare di produrre grandi effetti. Certo, dalla vittoria spagnola anche la causa della libertà italiana riuscirà rafforzata. Non è che si illudesse in una vittoria a breve termine, ma sperava che la guerra spagnola durasse così a lungo da potersi saldare su quella guerra che torna, che aveva già, eh, sulla quale aveva già allertato i lettori di giustizia e libertà. La seconda guerra mondiale stava arrivando, se la, uh, la guerra civile spagnola durava, se si resisteva a Franco fino a far confluire questo conflitto nella guerra che tornava in Europa, la, la, la causa spagnola e quella italiana sarebbero inevitabilmente, in, sarebbero inevitabilmente intrecciate e l'esperienza in Spagna avrebbe aiutato il riscatto italiano. soccomberà la Spagna, si domanda in uno degli ultimi suoi pezzi dal marzo del 1937. Quando si vive l'epopea, ecco la parola chiave epopea, del proletariato spagnolo la risposta è no. La Spagna della rivoluzione ha una così formidabile riserva di forze di entusiasmi che però non può cadere. Ecco, da un lato in Salvemini la metafora eh, di Don Shatte, dall'altro Grosselli l'idea di un'epopea, un'epopea che se anche non è vittoriosa a breve, sarà vittoriosa sul lungo periodo. L'oggi in Spagna, domani in Italia fu una, una parola d'ordine eh, che operò malgrado la, la, la, lo schiacciamento, la, il soffocamento della Repubblica Spagnola. Ecco, mh, vorrei chiudere con un passaggio molto suggestivo eh, di eh, Salvemini. Nella prefazione agli scritti di Rosselli, che eh, appaiono postumi a Parigi, nel 1938 e eh, sul fine del 1937, proprio eh, ripensando a quel dibattito sulla Spagna, Salvemini fa un po' ammenda del suo pessimismo razionalistico e sembra incorporare qualche elemento del volontarismo e della speranza del suo più giovane amico che era stato assassinato. Scrive, Nessuno può dire fin dove arriverà e quando fruttificherà un seme abbandonato al vento. Le idee sono come i semi, dopo essere rimaste sterili per anni e secoli si diffondono con rapidità fulminea. Gli uomini come Carlo Rosselli squassano fortemente la piaccola contro il vento dell'avversità in battaglie che sembrano, ma non sono disperate, spero. Molti fra noi non vedranno l'alba del nuovo giorno, ma ne sono sicuro, qualcosa si muove laggiù. Grazie. non facile di commentare Era una bella relazione che è eh, un filo conduttore evidentemente eh, che è quello del rapporto tra eh, antifascismo uso della violenza come si combatte eh, una battaglia politica in una posizione di eh, non solo di miniatura ma direi isolamento. Ecco, questo, mi sembra che il filo posto dalla nostra relatrice dall eh, eh, possa essere dipanato attorno ad alcune eh, questioni. Io adesso non mi permetterei di aggiungere nulla a quanto lei ha detto, eh, piuttosto il mio compito interpreto di interpreto almeno così, eh, di porre qualche domanda magari fare qualche eh, breve commento sul, eh, sul taglio che lei ha voluto, ha voluto suggerirci diciamo, nel, eh, nel rapporto tra Salvemini e Rosselli. Eh, ripercorrendo la sua eh, relazione mi sono scritto qualche appunto. Eh, vorrei sottolineare alcuni passaggi. Cioè, eh, il primo appunto è eh, Salvemmi di maestro che diventa allievo, in qualche modo, cioè eh, un rovesciamento del rapporto tra i due per alcuni aspetti. E, eh, ecco, io qui inter un interrogativo ce l'avrei, cioè fino a che punto non sia un po' come dire una, sì, un, una forzatura euristica, diciamo così, questa... Eh, eh, posizione nel senso che ha una legittimità ma forse, forse c'è cioè, il rischio di una forzatura ecco, in, questa, in questo passaggio che io capisco eh, bene cioè, a cosa, cosa, cosa alluda eh, però appunto credo che su questo forse un, un, qualche domanda ecco, questo è il primo punto che vorrei affrontare Quindi, eh, il secondo punto che mi sembra eh, emerga e qui invece io l'ho visto piuttosto con un rapporto paritario ecco, tra i due, è una differenza di lettura politica di come si combatte il fascismo, che lei ce l'ha anche illustrato molto bene e che quindi invece in qualche modo contraddice diciamo l'assunto no? di, di un Salvini in qualche modo diciamo, passa in secondo piano rispetto questa è, è, è un, insomma, una domanda che ha a che fare un po' con, con il taglio che Devo lo dirà il terzo elemento eh, riguarda eh, diciamo, l'allusione che in fondo un po', sta nella sua relazione alle questioni più attuali Così, il rapporto tra eh, quel modo di intendere la lotta politica, la differenza tra terrorismo, eh, lotta, lotta antifascista, eh, il modo di intendere anche la guerra, in qualche modo. Ecco, questi sono i tre punti che mi sembra eh, mh, su cui si, si può imbastire forse qualche breve commento. Allora, il primo eh, riguarda eh, eh, come dire, alcune osservazioni che lei stessa ha fatto, e cioè Salvemini, eh, negli scritti stessi di Rosselli, se uno si guarda un po' gli scritti di Carlo Rosselli, viene dipinto già nell'inizio degli anni 30 da Rosselli come uomo anziano, eh, appartenente a una generazione eh, oramai in disarmo, direi a qualche misura una linea politica che secondo lui era decaduta e a cui bisognava quindi sostituire qualcos'altro. Salveni grande maestro, sempre, grande esempio morale, grande esempio anche politico per una certa fase, e nel ripercorrere per esempio con uno scritto molto interessante sulla storia del Partito Socialista. Eh, eh, Rosselli contrappone, come sappiamo, eh, Durati e Salveni, e eh, vede eh, nel, nel, nell'esperienza duratiana diciamo eh, un errore che, che, che, che Salveni non aveva commesso. Cioè eh, nell'esperienza precedente, eh, ma, quindi riflettendo evidentemente negli anni sto parlando degli anni 30 dall'esilio, eh, Rosselli. Eh, riflette sull'esperienza precedente e quindi anche sulla sconfitta del movimento socialista e si interroga quindi su quali sono stati gli errori in qualche misura del Partito Socialista, perché eh, si è aggiunti poi una sconfitta. Eh, dal suo punto di vista lui ne vede appunto eh, battaglie nobili, da parte sì di Turati, quindi Salventi, ma rimprova due cose diverse. Cioè lui dice da un lato Turati. Uh, pur avendo in fondo ragione a voler essere quindi, riformatore a non, a non pensare a una rivoluzione ma a pensare a uh, operazioni di riforma progressiva del sistema politico e quindi a voler collaborare anche col governo in alcuni, alcuni aspetti ha però burocratizzato il partito e in questo passaggio cioè, non ha più, ha un po' perso di vista l'orizzonte ci si è un po' incamminati sulla bureaucrazia del partito e si è pensato al giorno per giorno e non più alla riforma del paese. Insomma, no? Mentre Salvemini questo altro orizzonte più di lungo periodo l'ha sempre avuto più chiaro. La riforma, eh, quindi eh, anche essere diciamo, più, più severi, più intransigenti, aveva una finalità di questo tipo. Eh, eh, e anzi, eh, lui dice in qualche modo, per esempio, un passaggio molto interessante del giudizio di Rosselli sul Partito Socialista, lui dice nell'età giolittiana, stiamo parlando per diciamo, un pubblico più giovane, del periodo del, diciamo, tra il 1900 e 1910, 15, eh, cioè, cioè, fino alla Prima Guerra Mondiale, nell'età giolittiana il Partito Socialista aveva addirittura un po' accantonato la questione del suffragio universale, dandogli un peso come, come dire serviva piuttosto a sostenere le riforme economiche, cioè il partito socialista come un, un, un sindacato, un sindacato delle forze operaie, cioè, un grande sindacato politico. E eh, invece l'impostazione eh, eh, morale di Salvini era quella di dire che il suffragio universale è la grande lotta politica da fare perché riguarda non solo come dire, successo economico, la conquista diciamo, di, di posizioni economiche, ma riguarda invece l'emancipazione politica, specialmente delle masse meridionali e quindi mettere al centro la questione meridionale. Cioè Questo eh, non, non era come grande questione nazionale, l'emancipazione politica delle, delle persone. Eh, al di là della conquista economica. Quindi lui diceva, Turati troppo attento dire, ai, ai piccoli passi, alle piccole crescite economiche, al piccolo riformismo, al piccolo cabotaggio, nel senso anche con finalità nobili, ma, cioè, però alla fine, fine si è perso un po' per strada cioè, questo, questo ruolo che volevo avere. Mentre Salvini, questa funzione però, ecco, questo mi sembra il punto centrale del mio interrogativo questa funzione che lui riconosceva a Salveni non gliela riconosceva più negli anni 20 e 30 questa funzione morale cioè, eh, si, si, perde. Ecco, si perde qui non, non c'è un giudizio chiaro perché eh, quindi, la mia domanda è un po' questa cioè eh, perché secondo te eh, un, un, un giudizio tutto sommato appunto, di Salveni di vecchio quando invece per quanto diciamo certamente ha eh, a che fare con la sconfitta del partito eh, a me sembra che Salvemini appunto, specialmente diciamo, della visione internazionale fosse un passo avanti eh, eh, rispetto a molti, a molti eh, eh, altri suoi contemporanei eh, eh, a Rosselli, ai fratelli Rosselli diciamo, si può eh, interrogare almeno a, posteri a posteriori diciamo così su una certa eh, sì, eh, disattenzione mi sembra al significato dell'Unione Sovietica e della eh, vittoria della rivoluzione bolscevica. Ecco. Questo mi sembra eh, eh, in questa discussione e eh, anche nella posizione eh, diciamo così eh, eh, ottimista se vogliamo eh, dei Fratelli Vassetti una eh, forse eh, insomma, trascuratezza diciamo, di ciò che, tutto ciò che aveva significato eh, la rivoluzione bolscevica e anche il modo in cui il fascismo stava cambiando il paese questo è credo un nodo che in qualche misura attenga a debolezze di analisi che sono sia di Fratelli che di che dirò sempre. Eh, e poi no, non voglio entrarci troppo a lungo, però è un interrogativo che io avrei, cioè se in qualche misura uno dei costi terribili dell'esilio antifascista non fosse quello di avere eh, difficoltà ecco, di poter rileggere diciamo, i cambiamenti sociali che avvengono dopo il 25, 26, quando loro eh, sono costretti in qualche misura Uh, ad allontanarsi dal paese e poi invece eh, eh, non, cioè, se loro non pensino ancora un'Italia che è 20, quella del 23, 24, 25 e eh, se poi invece perdono un po' di vista cosa, le trasformazioni del, del, del fascismo italiano quindi questa è una domanda eh, la seconda domanda riguarda il terrorismo tu hai parlato di alcuni episodi molto interessanti in cui il regime costruisce in qualche modo no? il casus belli diciamo, fa in modo cioè, da gonfiare eh, alcuni eh, episodi a fini chiaramente di repressione e, e in qualche modo ha eh, eh, sottolineato anche eh, il carattere dimostrativo che, quei, che quelle, quelle, quelle eh, tentativi avevano e eh, eh, eh, eh anche eh, eh, di pura propaganda ecco, così, così. dall'altra parte però quella dell'altro interrogativo hai anche detto e anche suggerito che gl era pronta in realtà almeno a parole diciamo, come linea teorica a una eh, insurrezione armata e qui c'è un problema cioè, eh, eh, lo dico a livello interpretativo, questo non è per sminuire la questione, ma anzi per eh, andare a procedere avanti nella nostra analisi. Cioè, eh, in che senso eh, noi dobbiamo eh, valutare questa eh, disponibilità, cioè, diciamo, l'uso della violenza eh, aperta contro il fascismo, eh, in che misura, quindi chiaro, sono d'accordo con te quando dici l'etichetta terrorismo non va bene, eh, però forse abbiamo bisogno di qualche, eh, qualche diciamo, strumento in più. Eh. Cioè eh, io non svaluterei invece tanto quegli episodi, nel senso che eh, l'idea di prendere le armi, che, poi si, che, che Carlo Rosselli persegue la guardia di Spagna e quello era l'orizzonte che loro aprivano e, e, e quindi, quindi eh, io non sminuirei questo, questo aspetto quello era una scelta politica ben precisa eh, eh, terribile se vogliamo cioè, rendersi conto che il regime fascista si abbatte solo con le armi eh, questo significava essere pronti a pagare con la vita. Che questo era, diciamo così, l'altezza del, de, della sfida che avevano posto. Eh, e per questo però, quindi lì c'è una lettura diversa appunto tra Salveni e, e, e Rosselli, e eh, mi sembra eh, che eh, una delle differenze, e qui l'hai detto ma forse avrebbe valorizzato di più, è che i fratelli i Rosselli fanno parte dell'establishment italiano, a tutti gli effetti per questo sono pericolosi, diciamo, vengono da una grande famiglia, hanno, hanno eh, dire, eh, legami familiari eh, con, con la grande aristocrazia, con l'aristocrazia la, la toscana, romana, non sono solamente degli antifascisti, diciamo, non sono dei borghesi. Eh, sono un pezzo, un pezzo di una grande tradizione eh, de, delle, delle, delle grandi famiglie italiane diciamo. e questo eh, è che li rende pro problematici per il re perché sono i figli della, della, di quell'aristocrazia di cui il, il regime si avvale in qualche misura e quindi eh, sono capaci di minare tra i giovani il seguito dell'elite di pezzi dell'elite del fascismo questa è la capacità diciamo così, a cui secondo me in qualche modo eh, bisogna diciamo, guardare con attenzione a, a, a come appunto leader politico che certamente si rivolge anche a masse più basse, ma è capace di parlare anche all'elite, questo poi del paese. La tua forza di attrazione sta anche lì, cioè, a differenza forse di Salvemini che venendo dal socialismo e venendo dal movimento, cioè un movimento operario era visto come un oppositore, non per niente in qualche modo Rosselli. Eh, il movimento di giustizia e libertà si propone come grande cartello di movimenti politici di più, di più varia natura, di più vasta natura, tutti gli oppositori del fascismo, indipendentemente dal cartello dei partiti. No? Loro dicono esplicitamente che bisogna raccogliere tutte le forze. Il Quindi in questo senso, pericolosi per il, per, per il fascismo, proprio per, in virtù dell'apertura, diciamo, anche a pezzi, a pezzi delle giovani soprattutto, secondo me. Eh, eh, la lettera, per esempio, di Rosselli eh, al giovane Amendola, di risposta al giovane Amendola, è eh, molto bella. Eh, gra grande affetto nei confronti del giovane Amendola che è passato al comunismo. Eh, Gio eh, Giorgio Amendola, figlio appunto di precursore Di Rosselli come vittima eh, della, della persecuzione fascista, eh, eh, fa la scelta di diventare comunista. In quel momento, cosa fa eh, Rosselli? Gli si rivolge personalmente con una lettera pubblica in qualche modo e dice: Stai sbagliando per certi aspetti, no? però in qualche modo è una scelta morale. Cioè, lui dice: no, Non è quella di Gobetti, no? lui dice. Eh, però, in qualche modo, lui riconosce uno statuto, diciamo così, di quella scelta. No? Eh, però, lì, appunto, la mia domanda è un po' questa. Cioè, eh, in questo cartello, in questo tentativo di ricostituzione di un fronte unico antifascista, di cui Giel vorrebbe essere, diciamo, il, il, il, il punto di coagulo, Beh, però non si rivolge ai come si può pensare di riuscire diciamo, a fare quell'operazione no? eh, di essere l'unico fronte antifascista se poi eh, non si fa i conti fino in fondo con, con il, il passaggio drammatico se vogliamo anche di, una, di un pezzo della generazione al comunismo terzo punto che do qua eh, anzi una piccola parentesi un interrogativo che ho e però questo deriva dalle mie ricerche personali mi è capitato per caso non proprio per caso ma insomma io ho lavorato per un po' nei archivi parigini mi è capitato di imbattermi in un dossier molto interessante sul, eh, del 26 eh, la polizia politica eh, francese che segue con attenzione il, eh, il furoscitismo italiano gli esodi italiani e che guarda con preoccupazione la presenza di questi esuli italiani la maggior parte a Parigi o nei dintorni di Parigi che si riunivano poi in alcuni locali, più o meno sempre gli stessi, dove appunto anche la polizia francese segue con attenzione eh, il fuoriuscitismo italiano ed è ben consapevole che questo fuoriuscitismo è infiltrato eh, dalla polizia fascista eh, e dai servizi. Quindi c'è un, una rete già molto complessa attorno a questo fuoriuscitismo italiano ne vede anche la composizione eterogenea. Eh, eh, e segue un caso no? di una persona di cui si pensa che voglia fare un attentato a Mussolini. Eh, eh, e che già nel 1926, già nei Boni abbiamo già un tentativo di omicidio diciamo, che viene eh, gonfiato in qualche modo, no? eh, di cui la coniatura è diciamo, sempre stata molto controversa. Eh, abbiamo eh, già lì tutta una pista dietro all'attentato a che parte da Parigi eh, in cui a Parigi appunto già si eh, interrogano su come il fascismo voglia strumentalizzare eh, le, eh, gli eti italiani eh, per eh, introdurre misure di polizia in Italia e quindi restringere le libertà in Italia e lì eh, per esempio però, e quindi questa è la domanda un po' questa, cioè, eh, tra questi fuoriusciti progetti di omicidio o di tentati omicidio erano rei, cioè, non è che non ci fossero, <ride> eh, la capacità esecutiva era zero, <ride> eh, eh, ma diciamo, L'idea di fare il grande attentato e magari anche di ammazzare se, se possibile il luce, beh, beh, questo circolava in qualche modo, no? eh, specialmente c'erano cioè, le frazioni più che non era solamente fare attentato più, non era metterci in petardo. Diciamo. l'idea di fare qualche cosa di più, di qualche cosa di più eclatante, qualche gesto, ci poteva stare, nel foroscitismo eh, poteva esserci questo elemento l'idea che insomma, se, se il regime si era centrato nei due mussolini beh, colpire quel simbolo eh, avrebbe avuto una, una funzione diciamo così, eh, educativa nei confronti, nei confronti degli italiani beh, specialmente nel 25-26 quando ancora il regime diciamo così, è ancora in una fase eh, eh, iniziale beh, questa, questa, questo passaggio Quindi, in qualche modo eh, c'era e, eh, e qui c'è un gioco ambiguo appunto, delle parti no? in cui la polizia politica fascista favorisce eh, eh, che eh, alcune figure vengono portate in Italia, le segue passo passo, eh, addirittura le protegge <ride> mentre, mentre arriva al confine. Eh, eh, sono casi davvero interessanti secondo me se vogliamo capire diciamo così come eh, eh, c'è un'ambivalenza un in questo, però non. Proprio per capire queste ambivalenze non dobbiamo ridurre la questione al petardo. Cioè, il problema eh, all'idea dell'attentato al Duce, secondo me, in qualche modo, ci stava anche. Ecco. Eh, eh, Vabbè, vale, chiuderei qua le domande, poi, poi magari possiamo eh, eh, aprire la conversazione. Eh, difficile essere brevi nell'affrontare le tematiche qui sollevate. Comincio dall'ultima. Ecco, più che di terrorismo la tua domanda ruota intorno alla dimensione del tirannicidio, cioè non tanto l'attentato, la strage, i civili inermi, quanto la violenza selettiva contro chi incarna uh, l'architettura di un regime oppressivo. Ora, tutta una riflessione sul tirannicidio attraversa gli scritti di tutti gli antifascisti, Bruto è la figura che ricorre uh, ovunque. C'è un interessante dialogo su questo tema proprio in un paio di lettere eh, del 1925 tra Gaetano Salvini e Carlo Rosselli. Eh, Perdoni se ti interrompo, ma eh, volevo dire, dire, dire questa diciamo, questione del, della polizia politica eccetera, eh, attorno agli esercizi antifascisti riguarda poi la famiglia Garibaldi, ah, certo. eh, eh, riguarda eh, diciamo, i discendenti di Garibaldi, che, i quali fanno parte di questo gioco ambiguo, perché una parte, uno dei discendenti diciamo, di Garibaldi, farà, la esattamente, farà, pare, pare almeno pare dalle carte di polizia, c'è cioè, il dubbio quantomeno, no? che per motivi finanziari, così semplice, difficoltà economiche, eh, faccia un po' il doppio gioco. Diciamo, no? Eh, che qualcuno insomma nella cerchia quantomeno se non, eh, e quindi immaginiamoci il, il significato dei diciamo di, di discendenti di Garibaldi per il no, furuscidismo italiano che da un lato sono simboli della lotta, diciamo, di una lotta libertaria, eh, democratica no, contro, contro il regime e dall'altro vengono forse, forse, manipolate dalla polizia politica, la politica la fascista. Eh, per infiltrare eh, poi eh, il in movimento eh, antifascista, quindi, quindi da, eh, giusto per lasciarti il commento. Sì, eh, la famiglia Garibaldi sembra essersi spaccata in due, ci sono alcuni elementi che rimangono eh, sostanzialmente estranei al regime, alcuni che in modo eh, variabile nel tempo, mutevole nel tempo, confluiscono tra le persone ecco ma tornando alla tematica del tirannicidio la posizione di Salvemini sul tirannicidio è chiarissima in una lettera Rosselli dice nel 1925 un attentato che andasse a buon segno eh, contro la vita delle luci in questo momento decapiterebbe il movimento e aprirebbe eh, una, una strada una, un percorso di recupero eh, della libertà in Italia Salvemini gli risponde niente affatto un, un attentato che abbatta Mussolini lascerà intatte le strutture di potere eh, che l'hanno portato a diventare eh, il luce del fascismo. Avremo dunque un fascismo senza Mussolini, ma non avremo il ritorno a uno Stato di diritto, non avremo il ritorno alle garanzie eh, parlamentari, non avremo l'avvio di una... Uh, un recupero uh, liberal democratico. Per avere quella storia bisogna che si capisca fino in fondo che cos'è il fascismo e ci vuole che una consapevolezza politica del paese intero. Tagliare la testa uh, al movimento non serve a nulla. E lo stesso Rosselli in una lettera successiva gli, gli dà ragione. Allora eh, Rosselli dice io circoscrivevo a quella fase ma uh, sostanzialmente si sarebbe fatto un eroe una vittima di, uh, di Mussolini così come sappiamo che succede a José Primo de Rivera in, in Spagna diventa il grande martire della rivoluzione franchista uh, sul tirannicidio quindi è abbastanza, uh, abbastanza chiaro anche se negli anni 50 in un articolo sul ponte dice uh, mi sono spesso domandato cosa sarebbe successo se uh, il la, la pallottola della Violet Gibson non avesse deviato la sua traiettoria, ma tutto sommato di qui dovevamo passare per capire che cos'era una dittatura. Quindi la posizione di Salvemini è assolutamente chiara. Giustizia e libertà e tirannicidio, tu dici. Eh, dalle, dalle mie ricerche mi sembra che... Eh, Coloro che si mettono sulla strada dell'attentato selettivo alla vita del Duce non sono se non simpatizzanti esterni, per lo più anarcoiti e libertari. La tradizione del tirannicidio è del resto proprio iscritta nella storia dell'anarchismo. Michele Schirro, questo ingenuo operaio, viene da Tampa, da, da, dagli Stati Uniti, lascia ovunque tracce di questo suo progetto criminoso, viene seguito passo passo dalla polizia che che monta intorno a lui l'idea appunto di una grande cospirazione. Era un, un giovane di cui poi Salvemini tesserà in qualche modo una sorta di elogio in morte pubblicando il suo testamento in un giornaletto americano e dice noi non siamo, Salvemini scrive in quel, in quel ricordo di Schirro, io non, so, non sono d'accordo con loro, con anarchici, sul gesto eh, di Bruto, però mi, mi inchino al coraggio di questo giovane e sperava di liberare l'Italia dall'oppressione. Ecco, per esempio, il caso di Domenico Bovone è nella cerchia di giustizia e libertà, è un, è un chimico e studia la, la, la, la preparazione di ordigni da collocare nell'istanza del potere arriva in Italia, verrà preso contro di lui e contro Sbardellotto, suo compagno, verrà avviato un processo, saranno condannati a entrambi a morte, così come a morte viene condannato Michele Spiero prima che questi attentati prendano forma. Ecco, ma non sono, secondo me, l'espressione del disegno autentico di giustizia e libertà. Giustizia e libertà, eh, quando pensa di fare dei gesti, pensa dei gesti, come dire, eh, inoffensivi per la popolazione ma ricchi di significato di denuncia, per esempio il gruppone di giustizia e libertà a Milano dove c'è infiltrata la, la spia Carlo del Re che li farà andare tutti in carcere, voleva mettere delle bombe carta dove? Eh, presso eh, gli uffici del fisco, quindi denunciare un'esazione un che teneva in piedi un, un regime, un'esazione fiscale che teneva in piedi un regime oppressivo. La violenza, l'uso della violenza è una, un, un tema su cui tutti tornano e che eh, la liberazione d'Italia sarebbe passata da, un, da una crisi rivoluzionaria e dunque dall'uso delle armi, questo era chiarissimo a tutti eh, i membri, eh, anche fondatori di giustizia e libertà, ma l'importante era capire quando era venuto il momento, dunque la, eh, tutto il dibattito interno al movimento è studiare nei nei minimi uh, nelle minime alterazioni, come dire, di un uh, diagramma degli umori italiani, quando effettivamente la situazione si è incrinata, quando effettivamente la società italiana ha preso le distanze dal regime e questo, come dire, negli anni uh, della, della vita di Rosselli non succede. Lui spera che sia l'Etiopia, ma poi capisce che no, anzi, il regime uh, vive lì una delle sue dei suoi successi propagandistici più, eh, più felici, riesce a convincere un paese povero della necessità di aggredire un altro paese indipendente, di usare eh, armi e di, eh, di mandare eh, soldati, li eh, convince della necessità eh, culturale, economica, dei diritti dell'Italia di fronte agli altri imperi coloniali e è uno dei momenti nel 1936 la, la proclamazione dell'impero che in tanti storici ritengono essere uno dei momenti di massimo consenso e io credo non ha torto quindi l'insurrezione certo la crisi rivoluzionaria certo si tratta di capire quando eh, il momento è venuto e questo per quanto riguarda un po' eh, l'ultima domanda che tu facevi non dimentichiamo che Carlo Rosselli è fratello di Nello Rosselli che ha studiato Pisacane, e Pisacane è stata proprio l'esperienza risorgimentale che funge da, uh, come dire, lezione e uh, alternativa uh, vitanda per l'antifascismo, cioè una, una, un intellettuale che uh, investe tutto, uh, anche la sua vita, su un progetto insurrezionale, ma si, si trova solo e dunque va incontro a, anzi autorizza una, una repressione ancora più forte. Questo sì, è un... Sì, però pochi anni dopo arriva Garibaldi. Certo, <ride> cioè... eh, infatti, come dire, l'obiettivo di giustizia e libertà è di dare questi segnali, possibilmente senza finire come pisacane, altrimenti pochi come sono la partita è già, è già chiusa. Quindi il volo eh, Bas di Bassanesi su Milano a, a Luna di un giorno feriale, questa pioggia di volantini o ancora eh, la, i palloncini lanciati eh, dai motoscafi al largo di, di Marsiglia che, portati dal vento, hanno fatto tutti gli studi delle correnti eh, verso l'Italia e fanno arrivare tutti dei messaggi contro la guerra d'Etiopia, eh, ma l'insurrezione, il momento dell'insurrezione, non era arrivato. L'altra cosa che tu dici? Eh, L'appello alle forze comuniste, ma i comunisti trattavano giustizia e libertà come un interlocutore impossibile. C'era un muro di, eh, di comunicabilità, mentre eh, Carlo Rosselli più volte lancia come dire, delle, delle aperture nei confronti del movimento comunista, che peraltro in questi anni vive una esperienza di settarismo legato all'atmosfera staliniana, beh, eh, tutte le volte gli viene chiusa la porta in faccia, lui è un antifascismo borghese, è un antifascismo romantico, col quale eh, dire, il quartier generale del Partito Comunista, anche in esilio, eh, non ritiene abbia, eh, sia produttivo nessun discorso, si apre un po' il, una certa una certa attenzione verso il movimento di giustizia e libertà dopo eh, Dimitrov dopo la svolta dei, fonti, dei fronti popolari ma anche lì eh, la scelta del partito comunista è quella del fronte popolare col, col partito socialista, col vecchio sodale pre Livorno non con questo movimento che si ritiene sostanzialmente inficiato da una base borghese irredimibile eh? irredimibile eh, posso dire. Questo, no, nel senso che sono d'accordo, vero, giusto, quello che tu dici, ma il problema, continuare ad approfondirlo, nel senso che eh, è, è vero che i comunisti guardavano con sospetto, eh, anzi, peggio, diciamo, come uno dei possibili nemici addirittura, Gede. Ma la mia domanda era un pochino diversa, cioè, proprio perché voleva fare il fronte unico e voleva... Eh, GL avrebbe dovuto come dire, misurarsi con quella posizione del Partito Comunista e cercare di scalzarla e questo è il punto cioè, eh, eh, che in qualche modo a me sembra ecco, nell'analisi nell per quello che eh, de, de, de Rosselli no, c'è una carenza di analisi di quello che significa l'esistenza di un Partito Comunista dentro il fronte antifascista cioè come se si potesse farne a meno, questo è il punto, cioè come se G.L. potesse pensare di fare fronte al G.L. da sola, senza è questo che è la mia eh, perplessità, cioè se non ci fosse in questa speranza, in questo ottimismo, eh, un eccesso di fiducia nelle possibilità della borghesia italiana, poi eh, fin fine cioè, delle forze di opposizione, di riuscire a coagularsi senza l'appoggio di una grande potenza Anti, uh, uh, senza riuscire a convertire almeno una parte del movimento, che tra l'altro noi sappiamo che prima di arrivare alla svolta di Dimitrov e, e, prima, e dentro alla svolta del social fascismo, c'è anche qualche posizione di maggiore incertezza e in particolare c'è il, eh, il vice segretario dell'internazionale comunista che si chiama Palmiro Togliatti, eh, che eh, con il fascismo tanto tanto d'accordo non era, eh, quindi è chiaro che non poteva quindi, distaccarsi da Polizia di Stalin però eh, qui mi sembra che dentro l'analisi degli antifascisti italiani appunto quella spaccatura abbia pesato enormemente, sia cioè stato un problema, diciamo così, ed è un, forse un problema che in qualche modo si è portata dentro anche dopo diciamo, la storia italiana. Cioè, lì, eh, credo che veramente ci sia stato... Dire, è chiaro che i fronti erano opposti e non potevano che essere tali. Cioè, nel momento in cui si voleva creare tutto, un fronte unico, eh, bisognava cercare di capire come eh, tentare un'alleanza temporanea. Questo è il punto. A me sembra che questo, questo, questo aspetto... Cioè, la, cosa significa l'esistenza di partiti di massa? No? è un orizzonte che ancora non c'è, non c'è in, quel, in, quel, in quella strategia, cioè non, non hanno ancora pensato che cosa significhi scalzare il fascismo in Italia che non può avvenire certamente della linea con la forza rivoluzionaria, la forza, ma poi ha bisogno di strutture di massa e quindi ha bisogno anche di una, di una riforma, di una rifondazione della funzione del partito e questo mi sembra che ha poi spaccato le due culture. Ecco, questo mi sembra un tema che poi purtroppo è rimasto in eredità dopo, io credo che è un tema che poi ancora per certi versi eh, eh, si è spaccato da un lato il partito e dall'altro invece la cultura, diciamo così, de dei piccoli partiti di elite, se vogliamo così, no? il partito di massa e il partito corretto, no? che è una cosa che ci siamo portati dietro da lungo. Ma su questo non sono un d'accordo con te. Eh, non vedrei, come dire, in Carlo Rosselli, nel gruppo di giustizia e libertà, una sottovalutazione dell'importanza delle masse in una crisi rivoluzionaria, così come non vedrei nelle, nel loro pensiero, nei loro scritti, una sottovalutazione dell'importanza dell'esperienza della rivoluzione bolscevica. Il problema era che la rivoluzione bolscevica aveva preso una strada che a loro non andava, e la strada era quella delle purche staleniane, era quella di un, di un partito Chiesa che da lontano da Mosca aveva un dominio e un controllo integrale dei militanti anche del centro-estero comunista italiano a Parigi. Dunque un, un dialogo asimmetrico tra un piccolo gruppo che non ha gli appoggi dell'Unione Sovietica, perché non dimentichiamo che Giustizia e Libertà proprio perché era un partito nuovo, non aveva alcun referente nei partiti esistenti nel mondo a cui appoggiarsi. La Sfio non appoggiava il partito socialista in esilio. Eh, Giustizia e Libertà no l'appoggio della Ligue des droits de l'homme in Francia, cioè di questa istituzione assistenziale, democratica, ecco, ma non ha un partito al quale possa in qualche modo fare riferimento e dal quale essere supportato, quindi a maggior ragione è fragilissima. Ecco, ma nella, nella fragilità di questo movimento c'è una grande creatività politica. A queste, a queste aperture non fa riscontro nessuna nessuna apertura di credito da parte del, dei comunisti. Eh, poi citato la lettera di Amendola, si, eh, è un vero trauma per giustizia e libertà assistere al fatto di molti giovani che trovano nella, eh, nella formazione comunista una uh, organizzazione che pensano anche più efficace per la lotta fascista e se, se, se, ne, se ne discute dico, noi adesso perdiamo i migliori perché vanno con i comunisti cosa possiamo fare? Beh, Rosselli è morto, a 30, è morto a 38 anni nel 37 ma il Movimento di Giustizia e Libertà ha cambiato, ha cambiato titolo proprio perché voleva aprire i comunisti e si chiama Movimento di Unificazione Socialista dopo a Torino c'era un gruppo di giustizia e libertà che aveva varato un giornaletto voci d'officina e che discusse lungamente con Carlo Rosselli, in parte come dire, aprendo anche una discussione all'interno del gruppo proprio per uh, varare una, una, una voce operaista, un programma operaista dentro giustizia e libertà di cui si temeva questa, questa, questo, uh, questa struttura elitaria e appunto borghese. Dunque non direi che ci sia una sordità né ai problemi della, di un partito di massa, né ai problemi di una crisi rivoluzionaria che deve essere non solo delitto, semmai questo elitismo, questo illuminismo è una delle caratteristiche del pensiero di Salvemini. Salvemini è eh, forse perché vive negli Stati Uniti dentro una società Uh, aspramente individualista uh, forse perché descrive in tante lettere l'uomo macchina dell'industria americana uh, si convince che le masse non faranno mai nulla per la rivoluzione che la rivoluzione la fanno solo i piccoli gruppi e qui c'è un recupero come dire se vuoi della, del pensiero elitista di primo novecento e, e continua a parlare noi dobbiamo uh, formare una legione di cento mille giovani disposti a dare la vita per cambiare le cose e Rosselli non è d'accordo con lui, ora quando io dicevo in questo, forse con qualche forzatura di questo rovesciamento da maestro allievo alludo però anche a piani diversi allora in un primo momento sono davvero allievo maestro in un senso un po' accademico scientifico, poi il, cambia il la, la dimensione del loro confronto e diventa un confronto tra politici e allora lì Salvemini diventa allievo di chi ha davvero la stoffa del leader, Carlo Rosselli, che sarebbe stato, se eh, facciamo un po' di, di storia controfrattuale, un grande leader della, eh, del, del post-fascismo se non l'avessero fatto fuori. Salvemini aveva un'impostazione eh, più mh, diciamo, corrosiva e poco pragmatica lo si era visto anche in fondo nel suo itinerario precedente Poi hai parlato di un Salvemini socialista sì ma Salvemini è un socialista molto sui generi è prima repubblicano sta per qualche momento fiancheggia il socialismo ma quando Tasca gli dice ti facciamo candidato nel mio collegio gli dice per carità non ne voglio sapere nemmeno dipinto. e fonda l'Unità gli amici di Unità cioè di un cenacolo intellettuale e di dibattito di idee, quindi lì davvero eh, l'allievo è diventato il maestro perché l'allievo Rosselli è un leader, mentre Salvemini non sarebbe dal punto di vista della prassi politica lascia eh, la direzione giustizia e libertà, pur essendo uno dei membri fondatori un po' per l'alibi eh, dell'essere lontano negli Stati Uniti, ma un po' perché riconosce in Carlo Rosselli colui che davvero deve tenere le redini del movimento e gli lascia carta bianca. Dunque, um, la, la, un, po di questo, un po' di questo rapporto mi sembra questo rovesciamento su piani diversi eh, nella, nel, nei 17 anni di, di dialogo tra questi due. Ecco, quanto poi al, al confronto col socialismo, ma non dimentichiamo, tu hai detto Turati, Viene, viene criticato da Rosselli per, questo, per questa politica di piccolo cabotaggio eh, Rosselli sarà sempre devoto a Turati all'ultimo eh, <coughs> giorno della sua morte non gli risparmierà mai queste critiche beh ma anche Salvemini non gli aveva risparmiato aveva detto che Turati aveva svenduto le plebi del sud per fare gli interessi degli operai del nord quindi c'è una, uh, una semmai una comunanza nella critica eh, contro il socialismo gradualista di, di primo novecento che avvicina entrambi Rosselli e Salvemini. Quanto poi al suffragio universale, certo è una battaglia eh, per l'allargamento della base consensuale allo, allo Stato, ma Salvemini non era nemmeno convinto che quella fosse la priorità, parla del suffragio universale come di un pranzo imbandito alle 8 di mattina, cioè a un paese arretrato, a un paese analfabeta, viene buttata da Giolitti l'offa del suffragio universale solo per fargli digerire eh, l'altra scelta che sta facendo e cioè la guerra di Libia. E dunque non è che Salvemini sia entusiasta di questa, di questa strada politico istituzionale eh, di eh, costruzione del consenso che Giolitti, da abile stratega, stratega qual era, eh, ha preso. Um, per Salvemini la strada è sempre quella un po' della pedagogia democratica, cioè eh, bisogna conquistarsene le cose, non è facile, i tempi devono essere lunghi e l'unità è lo strumento che lui sceglie, cioè una, una, una tribuna di dibattito di idee a livello non certo... Elementare ma a livello medio-alto. Le eh, domande sono tante, non dimentichiamo tra, tra Salvemini, Rosselli e la sinistra comunista e socialista l'abisso di dissenso di su che cosa è il fascismo. Eh, per, per il mondo comunista, il fascismo è una dittatura di cento persone che tiene in scacco un paese intero, Rosselli molto più lucidamente intravede invece la fascistizzazione della società italiana e il consenso e ne scrive perché ha un sacco di sonde nella società italiana, tu dici dall'emigrazione si capisce poco, è vero, ma Rosselli è molto preoccupato della cosiddetta mentalità emigratoria e dunque attraverso una rete clandestina riceve lettere, riceve spezzoni eh, di testimonianze e capisce che il fascismo non è come dire, il sequestro del potere da parte delle cento famiglie ma è una, una realtà nuova eh, capillarmente diffusa che è entrata nel profondo e quindi quando per esempio il Partito Comunista lancia la strategia della, della, della, della mano tesa nei confronti dei, dei fascisti, dice andiamo nella forza dei leoni senza, senza le forze e avremo come unico effetto quello di confonderci ambiguamente, perché? Perché non è che loro sono come dire, sequestrati col terrore, loro sono come dire, pacificamente confluiti in un in un regime che eh, è diventata la normalità. Quindi direi che ha una presa eh, sulla realtà del fascismo abbastanza, abbastanza lucida, naturalmente per quel che può essere a un fuoriuscito, a, a chi però ha gli occhi sempre puntati, puntati sull'Italia. Poi non so, non aver lasciato in sospeso molti figli di, questo, di questa discussione. Ma vorrei approfittare della pazienza di chi ci ascolta. Io credo che possiamo, io credo che possiamo finire qui. Però a me dovete consentire, insomma, io sono uno di questi problemi, cioè, ci sta, c'è stato insomma, per tanti anni. Ma io devo dire che è un dibattito di questo tipo, una discussione di questo tipo, che non è soltanto una discussione che attiene a quello che è accaduto negli anni 20, negli anni 30, eccetera, ma forse ahimè è anche a quello che accade tuttora nella contemporaneità, in questa nostra, dico nostra, chi non c'è, insomma non, si, non, se non se ne adonti in questa nostra sciabolata sinistra, insomma, io credo che queste discussioni ci siano tutte e ci siano tutte nel, nella contemporaneità. Vi faccio i miei più vivi complimenti, è stato un dibattito di altissimo profilo. Grazie. ありがとうございました<笑>